per forza andare a fare un'ecografia per determinare la quantità di, eh, di tessuto coinvolto. Nella contrattura, eh, scusate, nello stiramento invece che cosa, eh, che cosa succede? Anche qui è un episodio doloroso acuto insorto durante l'attività sportiva. L'atleta è in grado di identificare anche solo toccandosi il punto esatto in cui ha avuto questo stiramento e a differenza, abbiamo detto, dello strappo, in questo caso non avremo la comparsa dell'ematoma per cui eh, in questo caso siamo di fronte sicuramente ad una lesione ma con tempi di recupero completamente diversi. Perché? Perché nel caso dello strappo che cosa succede? Nel momento in cui ho una fuoriuscita di sangue e quindi una, e una lesione proprio della struttura del muscolo dobbiamo immaginare che dobbiamo dare tempo a quella struttura di ripararsi Ovviamente quanto più grande il danno, quanto più sarà necessario eventualmente anche proprio un intervento oh, di uno specialista perché ovviamente uno strappo che coinvolge una superficie del muscolo superiore alla metà potrebbe essere eh, necessario addirittura andare a, a mettere dei punti per ricucire quello strappo. Se parliamo di strappo di primo e secondo grado questo non è necessario ma sappiamo che nel punto dove c'è la lesione lì si andrà a formare una cicatrice. Il problema qual è? Il problema è che le cicatrici sono tessuto che, si va a, che va a riparare una lesione, ma è un tessuto che non avrà le stesse caratteristiche eh, del tessuto precedente. E quindi un muscolo che ha eh, una cicatrice come riparazione di uno strappo sarà un muscolo che in quel punto avrà perso le sue proprietà contrattili. Per cui molta attenzione a uh, quando ci sarà ovviamente una successiva fase di ritorno all'attività fisica. Poi abbiamo una grande categoria delle contratture, che è quello che invece noi vediamo più frequentemente sui nostri campi di gara, eh, sui nostri campi eh, di allenamento, scusate. La contrattura muscolare come si manifesta? Sempre ovviamente come dolore muscolare, ma a differenza dello stiramento, e questa insorge a distanza dall'attività sportiva e quindi può essere la sera, il giorno dopo o addirittura qualche giorno dopo. Anche qui il dolore sarà localizzato e, e è possibile palpare la zona dove c'è la contrattura e se uno ha un po' di sensibilità sotto le mani è, è possibile, soprattutto facendo eventualmente un confronto con lo stesso muscolo controlaterale, andare a, a, proprio a tastare un muscolo che sembra più duro rispetto appunto al controlaterale. Ovviamente in caso di contrattura eh, non ci sarà eh, la formazione di nessun tipo di riparazione muscolare, ma basterà qualche giorno di riposo se non eh, qualche semplice massaggio per eh, risolvere questo tipo di problematica. Poi abbiamo quest'altra grande categoria che è il DOMS, quello che volgarmente, ma non voglio assolutamente sentirlo dire da nessuno, è quel dolore che qualcuno chiama l'acido lattico nei muscoli. Ecco, L'acido lattico nei muscoli non è quello che dà dolore, perché? Perché il fenomeno della produzione di acido lattico è un fenomeno fisiologico ma l'acido lattico ha come conseguenza di, della contrazione muscolare, quindi tutto il meccanismo eh, chimico per cui eh, il muscolo si va a contrarre, l'acido lattico si smaltisce entro 2-3 ore, altrimenti se non fosse così avremmo un problema molto grosso, perché un ambiente acido a livello muscolare eh, creerebbe un danno veramente grosso. Quindi l'atleta che ci dice sono pieno di dolori, mi fa male tutto, non c'ha l'acido lattico ma c'ha quest'altra cosa che si chiama DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, che sarebbe dolore muscolare ad insorgenza ritardata ed è un tipo di dolore eh, che è in realtà un fenomeno fisiologico, è un qualcosa di normale. È un fenomeno fisiologico dovuto ad uno sforzo o dovuto a, ad un'attività fisica a cui non si è abituati. Per cui l'atleta che eh, il giorno dopo che ha fatto magari qualche cambiamento ha caricato l'arco o ha fatto un allenamento più intenso ci viene eh, da noi e ci dice guarda oggi mi fa male tutto, lo dobbiamo tranquillamente rassicurare dicendo che è, è un fenomeno fisiologico per cui non è niente di preoccupante e in questo caso è possibile affrontare comunque l'allenamento senza dover ricorrere a nessun tipo di, eh, di sospensione. Questo perché? Perché eh, addirittura in altri sport questo fenomeno del DOMS viene ricercato e viene utilizzato come metodo allenante. Perché? Perché quello che si è visto è che quando si fa uno sforzo interno a livello muscolare si creano delle eh, piccole rotture di alcune parti della fibra muscolare che non sono patologiche, vi ripeto, ma è una risposta fisiologica del muscolo e che eh, possono essere utilizzate in alcuni sport di potenza, quindi noi non facciamolo nel nostro sport come tecnica allenante, ma ehm, appunto un atleta del tiro con l'arco che lamenta questo tipo di, tipo di problema può essere tranquillamente rassicurato del fatto che non c'è nessun problema nel compiere eh, l'allenamento e quindi l'attività fisica quando si ha questo tipo di dolore. Ed ecco qui vi ho riportato questo protocollo che è bene eh, avere sempre bene in testa e eventualmente avere eh, anche un, uno schema al campo, ma adesso di schemi ne abbiamo fin troppi, è il protocollo Price, eh, che è il protocollo utilizzato nel caso di eventi traumatici ed è un po' quel primo soccorso che tutti possono fare al campo nel caso ovviamente di eh, lesioni soprattutto acute. E che, che diciamo, di che cosa si tratta? Si tratta di proteggere eh, l'arto o la zona che è stata coinvolta dall'infortunio, applicare ghiaccio, sollevare l'arto tenere a riposo due o tre giorni e eventualmente eh, porre una compressione. Però il messaggio è anche un altro, questo vale per i piccoli traumi, ovviamente se siamo di fronte a un trauma maggiore è necessario rivolgersi ad uno specialista. Ed eccoci qua, questa è la seconda a, categoria di eh, traumi eh, e le patologie lega, eh, del tiro con l'arco, eh, scusate, della traumatologia dello sport, Parliamo delle patologie da sovraccarico funzionale. Questo tipo di patologie, a differenza uh, delle precedenti, sono ehm, um, generalmente eh, dovute a specifici movimenti inerenti alla specifica disciplina sportiva e sono uh, provocate da sollecitazioni, sollecitazioni eccessive, sollecitazioni che avvengono in condizioni antifisiologiche movimenti cinetici antifisiologici oppure scarsa resistenza dei tessuti vuoi che sia costituzionale vuoi che sia da patologia pregressa o da usura anche le patologie da sovraccarico possono essere eh, catalogate eh, in diversi tipi e quella diciamo più utilizzata è quella eh, che è basata sulle strutture interessate quindi parleremo di tendinopatie di patologie patologie cartilagine o di patologie ossee in base appunto alla struttura uh, interessata cosa è importante sapere? è importante sapere che eh, nelle patologie da sovraccarico abbiamo intanto delle cause che eh, nominiamo efficaci cioè tutte quelle cause che sono legate allo specifico gesto atletico e quindi eh, legate all'intensità del carico atletico e, o alla frequenza come meccanismo di sommazione di microtraumi ripetuti. Nel tiro con l'arco come intensità del tiro atletico, eh, abbiamo non solo il numero di frecce tirate ma la potenza dell'arco e il peso dell'arco. Poi abbiamo tutta una serie di concause che è bene sapere perché ovviamente concorrono alla formazione delle patologie da sovraccarico e Queste so, possono essere intrinseche e quindi correlate alle caratteristiche dell'atleta e quindi ci rifacciamo a quanto detto all'inizio, eventuali difetti di assialità, dismetrie degli arti inferiori, eventuali squilibri muscolari, età, perché comunque eh, il nostro sport è praticato o è iniziato anche in età eh, un po' più avanzata. E, e poi abbiamo tutta una serie con cause estrinseche che sono legate quindi a fattori esterni e qui ritorniamo a quelle immagini dell'inizio abbiamo visto che eh, materiali e attrezzatura non idonea o non ben eh, verificata può essere anche questa una, una causa di, di infortunio oppure eh, archi eccessivamente pesanti e anche qui allenamento non corretto e quindi tutto ciò che, so, che è esterno all'atleta ma che può comunque influire e, e, e um, concorrere appunto alla formazione di questo tipo di patologie. Come eh, faccio eh, Qual è la sintomatologia della, di una patologia da sovraccarico? E qui eh, viene un po' il, il difficile. Perché? Perché la sintomatologia non è mai una sintomatologia eh, immediatamente riferibile al, al gesto di tiro. Spesso un dolore sordo che inizia eh, lentamente nel tempo, all'inizio a volte è presente, a volte non, non è presente. A volte è provocabile anche eh, premendo la zona in cui l'atleta eh, sente dolore. Altre volte è necessario chiedere all'atleta fammi vedere qual è il movimento che ti genera questo dolore. La diagnosi come viene fatta? Ovviamente la diagnosi clinica deve essere fatta da uno specialista ma eh, nella pratica quotidiana vediamo che gli allenatori, i tecnici che conoscono molto bene la biomeccanica del gesto eh, della specifica disciplina sono in grado, eh, ovviamente con una certa esperienza, di eh, identificare se è il gesto atletico o meno a provocare quel tipo di dolore. Ovviamente è importante conoscere molto bene la biomeccanica eh, del gesto del tiro con l'arco. Ovviamente la valutazione clinica poi verrà fatta da uno specialista e quindi da un medico o da un fisioterapista, eventualmente anche con l'aiuto di una uh, documentazione radiografica, ecografica o, o anche con una risonanza magnetica, comunque con quello che poi viene ritenuto necessario. Se parliamo di eh, patologie specifiche del tiro con l'arco eh, possiamo ovviamente a grandi linee dividerle in patologie che coinvolgono il lato della corda e eh, patologie invece che riguardano il lato eh, dell'arco. Le articolazioni più coinvolte sono sicuramente le tre grandi articolazioni maggiori e quindi la spalla, il gomito e le articolazioni delle dita per quanto riguarda il lato della corda in particolare a livello della spalla, abbiamo tutte quelle che sono le patologie da conflitto: la patologia della cuffia dei rotatori. Per il gomito, avremo soprattutto epigondiliti ed epitrocleiti, e quindi patologie più inserzionali, patologie che coinvolgono eh, l'inserzione del tendine eh, sull'osso del muscolo sul tendine. E eh, anche a livello delle dita, avremo fondamentalmente patologie a livello dei, dei tendini. Vi ho inserito anche il discorso callosità e vedremo successivamente perché. Dal lato della corda, eh, anche qui ovviamente saranno coinvolte maggiormente spalle e gomito, la mano molto, molto meno. E a livello del gomito, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dirvi che ho visto calare negli anni la frequenza di epicondilite e di grazie all'utilizzo di archi messi sempre meglio a punto e grazie anche all'innovazione tecnologica che c'è stata nella strumentazione che, che abbiamo io mi ricordo gli archi con cui si tirava a, negli anni 90 le stabilizzazioni che si usavano negli anni 90 che non hanno niente a che vedere con uh, gli attrezzi che abbiamo oggi e quindi un arco ben bilanciato è un arco che non trasmette vibrazioni a livello del, dell'arto che lo sostiene e per cui tutte quelle che sono le patologie tendine dovute ad eccessive sollecitazioni, soprattutto vibratorie io nella mia esperienza le ho viste calare appunto eh, negli anni ed ecco qua, qui vi, ho fatto, vi porto due immagini perché? perché tanti di voi avranno sentito parlare di questa lesione del tendine del sovraspinoso Intanto andiamo a vedere dov'è questo tendine, il tendine del sovraspinoso è un tendine, scusate, vedo so... no. okay. è un tendine eh, che fa parte eh, della cuffia dei rotatori, la cuffia dei rotatori sono quattro muscoli eh, con i loro relativi quattro tendini che sono posti eh, attorno alla testa dell'omero, quindi attorno alla, alla spalla, si inseriscono... Eh, ognuno di loro su una parte o della scapola della clavicola, che cosa vediamo? Che in particolare il tendine del sovraspinoso, che vedete in rosso nelle due foto del, del modello, è un tendine che eh, spesso eh, eh, va incontro a sfilacciamento e quindi ad una lesione, ma ci tengo a, a parlarvene perché? Perché eh, si è visto che in realtà è un tendine che eh, va incontro a lesione anche in soggetti che non praticano alcun tipo di attività sportiva per cui attenzione a dire è stato il tiro con l'arco a farmi venire la lesione del sovraspinoso perché in letteratura è riportato che circa il 70 degli uomini tra i 60 e i 65 anni hanno una lesione del tendine del sovraspinoso per cui il messaggio qual è? non sempre quello che vediamo ad un'ecografia corrisponde poi a, eh, a, diciamo, ad un episodio doloroso nell'atleta. Tendini anche molto lesionati possono comunque garantire un arco di movimento eh, completo. Quello che ci deve però eh, porre come eh, lampadine, quindi come attenzione, è quando l'atleta inizia ad avere un dolore importante e la spalla inizia a diventare rigida, questo dolore è presente soprattutto di notte, e è un dolore che soprattutto quando ci si corica sul lato uh, della spalla interessata e quando il range di movimento non è più uguale al controlaterale. In questo caso ovviamente è necessario eh, andare a verificare l'entità del danno e porre in atto tutta una serie di, di cose che adesso andremo a vedere. Quindi attenzione, perché? Perché le lesioni da sovraccarico, dobbiamo sempre distinguere, sono dovute solo al gesto atletico oppure c'è dell'altro? Perché magari il nostro atleta di giorno lavora in fabbrica, fa un movimento ripetuto per 6, 7, 8 ore con la spalla messa in una determinata posizione e poi viene al campo ad allenarsi. Allora è il movimento che fa in fabbrica o è il gesto del tiro con l'arco? Le lesioni da sovraccarico avvengono non solo appunto nello sport ma avvengono anche e soprattutto nel quotidiano. Anche la casalinga uh, generica media può andare incontro a lesioni da sovraccarico anche solo compiendo quotidianamente i gesti della vita quotidiana. Per cui attenzione perché con lo sport andiamo ad aggiungere un, uh, un carico a delle strutture che potrebbero app appunto detto per altri motivi essere già lesionate. Sindrome da conflitto, cos'è? Allora, sappiamo che quando, eh, ovviamente mi auguro che tutti voi abbiate una buona base di anatomia, se così non fosse vi faccio vedere questa immagine dove si vede, questo è il tendine del sovraspinato e tra il tendine del sovraspinato e eh, la nella la clavicola in questo caso, c'è questa borsa che è una specie di cuscinetto che protegge questo tendine dallo sfregamento. Perché? Perché quando facciamo... Ab adduzione, quindi portiamo il braccio all'esterno o addirittura alla, in alto oltre i 90 ⁇ gradi, Se questa borsa non è, eh, questo cuscinetto non è eh, in buone condizioni, aumenta l'attrito di questa zona e eh, il tendine va incontro ad usura. Ci sono poi delle condizioni anche eh, anatomiche, eh, anche non. Um, diciamo di, di variazione anatomica, nel senso che eh, si è visto che alcune persone hanno una forma della cromion che non è eh, uguale a quella della maggioranza delle persone e queste sono persone che possono andare incontro più facilmente a questo tipo di lesione eh, per cui attenzione appunto se ci troviamo di fronte anche di fronte a questo tipo di, di condizione ed ecco qua tendinopatie Tendinopatia è un termine molto generico che indica sofferenza del tendine. E se però andiamo a vedere a livello un po' più microscopico, è importante ovviamente, eh, soprattutto per quanto riguarda poi eh, l'esito e quindi l'eventuale ripresa da una patologia, sapere esattamente qual è la struttura interessata. Perché eh, può essere che ci sia un'infiammazione del peritenonio, che è la struttura che riveste il tendine, oppure può essere infiammato e veramente solo il tendine, oppure la guaina sinoviale che riveste il tendine o l'aggiunzione. Per cui è importante, soprattutto quando il dolore è persistente e non passa con il semplice riposo, andare a fare eh, diagnosi esatta e anche per poi porre in atto tutte quelle che sono le strategie per eh, una giusta riabilitazione e un più precoce ritorno all'attività sportiva. Ed ecco qua, quando sentiamo parlare di picondilite, che cos'è? L'epicondilite è un tipo di tendinopatia inserzionale, ossia eh, il, la, il dolore è nel punto in cui il tendine dei muscoli estensore della mano del polso è un tendine che in realtà, anche se è, è la mano e il polso sono più lontani, ma in realtà si inserisce a questo punto qui del gomito, eh, il dolore rifer è riferito nella regione laterale del gomito a livello appunto di questo osso qui che si chiama l'epicondilo e le cause come abbiamo detto sono meccanismi traumatici eh, ripetuti che a sommarsi nel tempo provocano questo tipo di dolore per noi fisioterapisti è una vera e propria rogna perché, perché eh, quando generalmente l'atleta, il paziente decide di farsi vedere il più delle volte la situazione è cronicizzata per cui eh, la mia indicazione qual è? Nel momento in cui un atleta vi riferisce anche solo un esordio, un inizio di questo tipo di dolore, eh, inviatelo il prima possibile eh, da uno specialista perché è importante trattarlo più precocemente perché, perché ovviamente come tutte le lesioni da sovraccarico nel momento in cui si cronicizzano diventano più difficili da trattare e, e più difficile sarà il ritorno all'attività eh, sportiva. Ovviamente qui vi ho già iniziato a, a mettere in, in, in maiuscolo la prevenzione e tra poco vedremo perché. Ecco, vi ho portato uh, questa foto, una foto presa da Facebook uh, di un nostro atleta a, di alto livello e l'ho messa sotto uh, questo capitolo, che è il capitolo delle callosità. Il calo che cos'è? È un espessimento della pelle, un'ipercheratosi, riconducibile ad un aumento delle pressioni massime eh, in un determinato punto del nostro organismo. Generalmente sono molto frequenti, eh, ovviamente, i calli a livelli dei piedi, nel nostro sport sono molto frequenti i calli a livello delle dita della mano. Perché è importante, e perché ve l'ho messo tra le patologie da sovraccarico? Perché anche se un callo può sembrare solo un difetto estetico, questo non è. I calli sono, uh, delle, eh, sono, sono appunto delle ipercheratosi che non sempre vanno solo ed esclusivamente verso l'esterno, ma possono andare anche verso l'interno. E quindi che succede? Un callo può andare a comprimere delle strutture nervose, soprattutto... Eh, molto superficiale quindi a livello delle dita dove non abbiamo ciccia, dove non c'è tessuto adiposo che protegge eh, le strutture nervose, che cosa succede? Se si forma un callo importante, potremmo avere appunto una compressione. Eh, ovviamente a livello delle dita abbiamo solo piccole terminazioni nervose, ma sono le terminazioni nervose della sensibilità e quindi un callo che eh, ci fa perdere la sensibilità a livello delle dita Capite bene che nel nostro sport è ovviamente un fattore molto penalizzante. E quindi vi ho già messo uh, due punti interrogativi. Perché si è formato questo callo? Potrebbe essere un'errata posizione delle dita della, sulla corda, oppure strati della tab insufficienti, oppure, io ho visto nella mia quotidianità, di atleti che si comprano la tab e non la cambiano finché non è completamente usurata. Questo non va bene, bisogna ovviamente insegnare ai nostri atleti che è importante, eh, è molto eh, importante anche la manutenzione eh, di questo tipo di, eh, di, di ausilio. E va, vale anche per i compoundisti ovviamente perché con ecco, i sganci meccanici a pollice, anche lì abbiamo delle eh, pressioni molto importanti a livello delle dita e quindi... Eh, Può capitare che si formino dei calli anche nei compoundisti e non solo nei, eh, negli arcieri olimpici. Qui brevemente vi ho riportato tutta la categoria delle sindromi algico-posturali che sono quelle patologie e, eh, dove è appunto in, sono legate diciamo, alla, alla colonna vertebrale, e alla postura e vi posso dire che non sono patologie che vengono provocate dall'arco ma possono essere esacerbate, ossia un atleta che già presenta eh, disturbi di questo tipo e nella pratica del tiro con l'arco ovviamente può andare incontro ad un aumento del dolore o a livello cervicale o a livello molto raramente a livello dorsale più frequentemente a livello lombare. Ed ecco, eh, eccoci qui al capitolo ovviamente della terapia delle patologie da sovraccarico. Perché? Perché, eh, in, come, come tecnici, come allenatori, abbiamo un grande, grandissimo ruolo per quanto riguarda la prevenzione di queste patologie. Perché, come abbiamo detto, eh, eh, conoscendo l'aspetto biomeccanico e quindi la corretta biomeccanica del gesto, possiamo fornire all'atleta un'impostazione ed un programma di allenamento che sia eh, ovviamente strutturata sulle sue caratteristiche fisiche e che preveda l'eliminazione o la minimizzazione ovviamente di tutte quelle che sono le concause eh, legate allo sport. Un giorno un grande allenatore mi disse lo sport ad alto livello fa male. E fa male perché? Perché ovviamente per performare ad alto livello l'allenamento prevede un, sottoporre le strutture fisiche a degli sforzi eh, veramente ripetuti All a, veramente all'infinito per cui man mano che aumenta il, il numero di ripetizioni del gesto man mano possono aumentare ovviamente le patologie da sovraccarico sta nella capacità dell'allenatore ovviamente di eh, cercare di prevenire tutto quello che è possibile che cosa succede però nel momento in cui si instaura una patologia da sovraccarico qui eh, ovviamente sarà importante fare una diagnosi sottoporre eventualmente a trattamento eh, farmacologico, a trattamento fisioterapico e ad un eventuale riposo funzionale che non sarà l'allenatore a determinare quanto dovrà durare ma sarà ovviamente lo specialista. Che cosa succede però? Che eh, l'atleta dopo il riposo funzionale tornerà da noi tornerà da noi allenatori per riprendere l'attività sportiva ma sarà importante aver analizzato tutte quelle che sono state le eventuali cause e concause dell'insorgenza della patologia da sovraccarico, perché eh, non dovremo riproporre lo stesso tipo di allenamento con gli stessi carichi e con le stesse frequenze, ma fare un passo indietro, cercare di correggere, ovviamente, se la patologia è legata al a qualche errore che è stato fatto, cercare di correggere l'errore e eh, con i giusti tempi ritornare al, al gesto atletico normale e ovviamente all'agonismo per, per gli atleti che lo richiedono. Qui eh, ho inserito qualche piccolo accenno al riscaldamento, però credo che abbiate già fatto qualche seminario con eh, gli altri miei colleghi eh, della FITARCO perché? Perché eh, il riscaldamento è un aspetto fondamentale in tutti gli sport, ma spesso trascurato. Fondamentalmente il riscaldamento ha degli aspetti fisiologici eh, veramente fondamentali proprio per quello che riguarda la prevenzione del rischio infortuni. Ha anche degli aspetti ovviamente tecnici, come il richiamo di abilità specifiche e, e psicologiche, perché il riscaldamento fatto eh, nella maniera corretta aiuta anche l'atleta. A concentrarsi e entrare nel giusto mood per poter poi performare soprattutto in gara. Ed ecco brevemente quali sono gli effetti fisiologici del riscaldamento e quali sono ovviamente gli effetti che ci aiutano a prevenire il rischio infortuni. Fondamentalmente sono tutti quei eh, fenomeni fisiologici che portano ad un innalzamento della temperatura corporea. Delle nostre, eh, della temperatura corporea. Perché? Perché andando ad aumentare la temperatura delle strutture interessate successivamente dal gesto specifico, dal gesto atletico specifico, avremo un maggiore afflusso dei sangue ai muscoli, una facilitazione delle reazioni biochimiche muscolari e una facilitazione della trasmissione dell'impulso nervoso, riduzione della viscosità interna al muscolo e anche miglioramento delle qualità elastiche delle fibre muscolari e dei tendini. Poi ci sono tutta un'altra serie di elementi non dipendenti dalla temperatura che ovviamente fanno parte degli effetti fisiologici del riscaldamento. È importante anche dire, sempre per quanto riguarda il riscaldamento, che eh, dobbiamo però ri eh, ricordarci che ci sono dei parametri fondamentali. Intanto sono la durata del riscaldamento, l'intensità del riscaldamento, i contenuti che andiamo a proporre, eh, quindi gli esercizi che andiamo a proporre, ma non dimentichiamoci soprattutto nel nostro sport che è fondamentale l'intervallo che, inter che intercorre scusate, tra riscaldamento e competizione. E io vengo da, dalla vecchia generazione che faceva ancora fita e doppio fita fare il riscaldamento alle 8 di mattina e pensare che quel riscaldamento mi vale fino alle ore di 30 metri, alle 5 del pomeriggio dove nel frattempo si è fatto un'ora di pausa pranzo il gelato, eccetera, ovviamente non, non è sufficiente, quindi il riscaldamento de, per, per dare i suoi effetti benefici ovviamente deve avere una stretta correlazione eh, come tempistica rispetto appunto alla, alla competizione. Tutto questo ovviamente se lo vogliamo sfruttare, proprio anche per il discorso della diminuzione del rischio e infortuni. Ed ecco qua, uh, per come prevenzione eh, mh, è importante andare a ottimizzare il sistema. Il sistema è il sistema atleta, la tecnica di tiro e il materiale utilizzato. Quindi correggiamo la postura dei nostri atleti, rendiamoli consapevoli del, e, svilupp, e sviluppiamo in loro gesti che siano tecnicamente corretti. Andiamo a sviluppare carichi di lavoro che siano idonei e progressivi. Noi abbiamo la fortuna di lavorare individualmente più delle volte con gli atleti e quindi individualizziamo il lavoro sportivo il più possibile sulle caratteristiche dei nostri atleti. Se ehm, ci troviamo di fronte ad un infortunio, ovviamente rispettiamo quelli che sono i tempi di recupero e nel possibile curare anche alimentazione e idratazione. Poi se il nostro atleta viene da un percorso di riabilitazione, non possiamo, vi ripeto, riprendere la situazione dal punto in cui eh, ci eravamo lasciati con l'atleta, ma dovremmo mettere in atto quella che è la riatletizzazione, quindi riproporre gradualmente un ritorno all'attività uh, di allenamento e all'attività agonistica in maniera uh, che sia il più possibile progressiva possibile. Eh, che sia più possibilmente in maniera progressiva. Ed ecco qua, come prevenzione non vi parlo solo del gesto atletico, ma anche del contorno. Io Nella mia esperienza con gli atleti della nazionale, vi dico che il più delle volte passo, uh, le, la maggior parte dei miei trattamenti sono legati a questi due tipi. Sembra, sembra banale, ma non lo è. Trasportarsi la valigia per centinaia e centinaia di metri, come a volte avviene in ambito internazionale, ma non solo. Valigie che arrivano a pesare anche 30-35 kg perché soprattutto i nostri amici compoundisti se non hanno 8 set di brugole nella valigia non sono contenti, e per cui attenzione, trasportare valigie per, per centinaia di metri in, ter in terreni sconnessi eccetera nella posizione con l'arto eh, diciamo, extra rotato o intra ruotato, la spalla posta all'indietro può essere dannoso. Attenzione anche all'estrazione delle frecce dal bersaglio perché in questo caso posso dirvi di aver riscontrato alcuni eh, episodi di stiramento muscolare anche importante eh, in atleti che eh, non, non, assolutamente non dovevano permetterselo. Quindi attenzione anche ad insegnare la giusta tecnica per togliere le frecce dal bersaglio. Qui per chi si vuole divertire, eh, ho, ho messo qualche riferimento alla letteratura scientifica perché comunque è presente in letteratura qualche studio specifico sul tiro con l'arco vi lascerò ovviamente i riferimenti per, per cui chi se ne vorrà andare a, ad approfondire può a, tranquillamente farselo e vi e dico che eh, c'è qualche studio molto interessante soprattutto questo qui fatto dal mio collega della Nazionale Coreana loro ovviamente partono da, un, um, da una disposizione di atleti completamente differente dalla nostra. Loro appena un atleta dice di avere anche un minimo dolore a una spalla, lo fermano e, e lo, lo sottopongono a questo programma di esercizi che ha una durata di otto settimane e fondamentalmente sono esercizi eh, per la stabilizzazione della scapola perché loro hanno visto e, e, il più delle volte il dolore della spalla, senza andare a fare eh, poi diagnosi specifiche, eccetera, però il più delle volte è dovuto ad una discinesia della scapola. La discinesia della scapola che cos'è? Una scapola che eh, lavora in maniera non corretta, perché? Perché spesso la muscolatura della spalla e della scapola non è correttamente bilanciata. Quindi loro che fanno? Atleta con dolore di spalla lo sottopongono a queste 8 settimane di eh, esercizi mirati dopodiché riprendono l'attività sportiva poi ci sono altri studi come questo tedesco che in realtà vanno a sottolineare delle cose che a noi possono sembrare anche abbastanza banali ma di cui abbiamo già parlato e quindi l'importanza di avere eh, l'attrezzatura eh, eh, sempre in ordine di controllarla eh, prima e dopo ogni allenamento e ogni competizione poi abbiamo altri studi che eh, riportano l'importanza di eh, fare anche attività appunto, eh, di riscaldamento per prevenire eh, il dolore cronico della spalla. E qua. Vabbè, questo è un altro studio eh, giapponese di un singolo caso di una lesione del nervo toracico. Il nervo toracico lungo è il nervo che è, comanda i movimenti della scapola, però eh, vi ripeto, questo è un caso... Uh, più unico che raro e um, eccoci qua, altri studi per chi volesse andarsene a approfondire chiudo con questa slide eh, dicendovi questo attenzione perché gli atleti soprattutto quando iniziano a far le gare eh, vorrebbero la pillolina magica per risolvere i loro dolori eh, ma il nostro ruolo come allenatore non è quello di fornire la pillolina magica ma di proporre una modifica dello stile di allenamento ovviamente se, abbiamo, se riteniamo che quel dolore sia uh, direttamente riferibile al gesto atletico e, eh, abbiamo un ruolo molto importante in questo perché, perché gli atleti eh, sanno che vogliono ritornare il prima possibile a tirare e spesso e volentieri non sono disposti a, passatemi eh, il termine perdere tempo con delle modifiche perché dice ma io stavo facendo i punti voglio tirare come tiravo prima attenzione perché, perché ovviamente un atleta magari riprende a tirare fa qualche altra settimana ma ovviamente una lesione potrebbe essere poi eh, come abbiamo detto fin dall'inizio motivo poi di perdita eh, di punteggio e di allontanamento eh, dall'attività agonistica Eccoci qua, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie, ottimo, fantastico. Anzi. Prima di qualche domanda vi, vi, vi parlo io di qualche cosa perché è uscito fuori a alt ad altri seminari che ho fatto. Eh, attenzione all'allenamento ovviamente dei nostri giovani. Perché? Perché quello che abbiamo notato rispetto a quando ero oh, giovanotta io è che eh, per fortuna ci sono i social adesso, ci sono i social e eh, se eh, quando ero giovane io per per i grandi campioni dovevi sperare di qualificarti al campionato italiano per vedere all'opera i top level. Adesso basta connettersi a Facebook per scoprire che eh, quelli che fanno i punti eh, tirano con un certo materiale, che quelli che fanno i punti fanno certi tipi di allenamento. Per cui i nostri giovanotti che fanno vedono il nostro atleta X e dicono: ah ma guarda che figo! Quello lì! Lui tira tante libre! Lo voglio fare anch'io. Attenzione! Perché, faccio nome e cognome, il nostro Mauro Nespoli che tira 60 libri e non si fa male, si può permettere di fare quello che fa, perché? Perché lui ha iniziato quando aveva 8 anni, lui ha costruito il suo fisico per il tiro con l'arco, lui ha sottoposto le sue strutture osse, tendine e muscolari ad un determinato tipo di allenamento che gli permette oggi, a, mi sembra lui abbia sui 30 anni, eh, che gli permette di tirare in un certo modo senza farsi male ma appunto lui ha costruito un fisico e ha costruito tutto un programma di allenamento che eh, nel tempo gli ha permesso di arrivare dove è attenzione ai nostri ragazzi che magari di 15-16 anni che hanno iniziato da pochi mesi vedono che fanno due puntarelli e vi dicono io voglio caricare l'arco, voglio mettere anch'io 60 libre attenzione perché eh, a certe situazioni ci si deve arrivare gradualmente perché altrimenti, ovviamente, come abbiamo detto fino adesso, si rischia di andare a fare delle lesioni che possono essere eh, veramente eh, poi importanti. Prego, se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Lesioni ostra articolari della mano dell'arco. Allora, eh, sì, io quello che ho notato eh, nella mia esperienza, soprattutto per quanto riguarda gli arcieri eh, che tirano olimpico, eh, sono delle lesioni generalmente a livello ovviamente delle dita, e quindi qualche eh, ovviamente tendiniti, qualche dito a scatto. In questo caso è sempre sempre importante fare la valutazione di quello che è lo strumento utilizzato e quindi lo spessore della corda, lo spessore del tab e la posizione in una immagine che ho messo proprio una, una foto dell'allineamento dita, polso, avambraccio perché? perché se non viene rispettata la biomeccanica de, de, di quello che è il gesto eh, più economico per quelle che sono le nostre articolazioni Possono esserci dei punti ovviamente di sovraccarico, di tensioni che eh, andranno a lesionare ovviamente le strutture interessate. E, nello specifico è molto difficile entrare nello specifico perché ovviamente poi eh, bisogna anche vedere l'età dell'atleta, se ci sono dei pregressi eh, traumatici, se la mano viene utilizzata in maniera ripetuta anche nelle attività lavorative. Eh, è sempre però importante andare a fare una diagnosi eh, ben specifica nel caso, soprattutto eh, se ci troviamo appunto di fronte a un dito a scatto, perché in realtà potrebbero esserci anche delle condizioni eh, genetiche, delle condizioni patologiche che nulla hanno a che fare con il tiro con l'arco, come può essere il morbo di Diopiutren, il morbo di De Kerven, eh, che sono appunto condizioni non legate al tiro con l'arco, ma che possono essere. Eh, mh, esacerbate possono essere eh, acuite dal, dal gesto del tiro. Prego, se qualcun altro vuole chiedere qualcosa, se si ha un dolore di mm. gomito vicino al gomito del braccio. E, ok, allora, eh, eh, ripeto, è importante andare a capire, eh, a fare una diagnosi, quindi vedere se è un epicondinite. Il tipo di esercizi eh, generalmente per eh, le lesioni tendine vengono con, eh, consigliati eh, gli esercizi eh, isometrici o esercizi eccentrici, però bisognerebbe sempre andare a vedere eh, qual è il grado di lesione perché è molto diverso andare a trattare una lesione cronica o andare a trattare una lesione acuta, eh, per cui entrare nello specifico degli esercizi è un po' difficile perché è Prima bisogna fare una diagnosi e poi impostare il, il trattamento sul, appunto, sul tipo di, di diagnosi. Ah, Quella illustrerà, compreso il dolore notturno, il non è consigliato. E... Allora. Allora. E... L'esercizio non è consigliato? Allora, non è vero che l'esercizio non è consigliato, ossia eh, ci sono alcuni tipi di lesione in cui l'esercizio invece è consigliato, perché eh, tante volte ci troviamo di fronte a spalle che non sono ben bilanciate. Vi ho parlato di cuffie di rotatore, la cuffia di rotatore sono oh, quattro muscoli eh, che, che fanno l'intra e l'extra rotazione della spalla, quello che vediamo nella quotidianità è che la maggior parte della popolazione ha uno squilibrio della muscolatura della spalla nel senso della muscolatura anteriore e quindi la muscolatura che fa l'intrarotazione molto più potente della muscolatura posteriore. Questo perché? Perché la maggior parte delle nostre attività, anche non sportive, si svolge eh, davanti si svolge eh, con una postura chiusa adesso in questi tre mesi di, di lockdown chi è stato a casa a fare smart working davanti a un computer eh, si ritrova forse anche un po' ingobbito si ritrova a essere stato ore e ore in posture eh, anche mh, antifisiologiche no? E, e allora che cosa succede? Succede che è, è importante andare in quel caso a bilanciare la muscolatura delle spalle, valutare appunto se c'è questo squilibrio e quindi in questo caso l'esercizio è consigliato perché per risolvere un dolore a volte bisogna fare l'esercizio ma l'esercizio giusto e quindi in questo caso potenziamento della muscolatura posteriore e soprattutto potenziamento di tutta quella che è, è la muscolatura della parte dorsale non solo delle spalle ma anche della schiena. Eh, parlando della mano dell'arco, ti è capitato qualche caso di lesione articolare o impotenza funzionale in trazione? Eh, sì, eh, mi è capitato, sono però eh, lesioni dovute non al tiro con l'arco ma a progressi traumi. Faccio un esempio, mi è capitato un atleta che era caduta per terra, aveva messo male la mano e quindi eh, aveva avuto una lesione al polso per questa caduta, ovviamente poi andando a tirare questo dolore si... Sì, eh, si riacutizzava e eh, abbiamo fatto addirittura una risonanza nel suo caso ed è stata trovata una lesione tendinea a livello del polso. Eh, che ha richiesto un, un trattamento specifico con laser terapia e altri tipi di, eh, proprio di, ehm, di trattamenti specialistici. Per cui è importante sempre fare una diagnosi, quando, soprattutto quando il dolore permane per molto tempo e né all'allenatore né all'atleta viene in mente quale può essere il motivo scatenante ossia un dolore al polso nella mano dell'arco io legati al gesto atletico non ne ho mai visti però è andare a vedere se c'è stato un pregresso trauma allora lì sì, un pregresso trauma può andare a riacutizzare un dolore anche eh, di, di tanto tempo prima, questo sì quali sono i principali casi di epicondilite generati durante il tiro? Allora, Adriano, i eh, principali casi di epicondilite, se parliamo di eh, lato della corda, ti posso dire che sono dovute ad un'errata posizione delle dita sulla corda e ad un mancato allineamento corretto fra eh, dita e polso. Ci sono persone che eh, prendono la corda troppo profondamente e devono... Per, proprio per un motivo biomeccanico a flettere il polso per poi fare il movimento di, di rilascio quando si flette il polso si mette eh, il tendine de degli estensori in una condizione di sofferenza eh, per cui questo mancato allineamento dita eh, polso con l'avambraccio è eh, una, un fattore predisponente a, uh, è un fattore predisponente a, um, appunto ad epicondilite, poi ci sono epicondiliti dovute a tutt'altro. Ci sono epicondiliti, per esempio, io ho visto dei ragazzi giovani che impugnano male le eh, la penna. Poi quando vanno a tirare hanno dolore all'epicondilo. Nel, nel gesto, nella biomeccanica del loro gesto non si vede niente. Poi gli vedi prende la pena in mano e dice, oh, mamma mia. Quindi attenzione perché eh, appunto le cause possono essere anche extra-arceristiche, ma poi se ci mettiamo sopra un allenamento di 200 frecce per 3-4 giorni a settimana, può essere eh, appunto un, uh, un qualcosa che si aggiunge ad altro e quindi uh, scatena questo tipo di dolore. Quindi io vi dico, io come fisioterapista, uh, anche ai non atleti, quando hanno questi, soprattutto oh, questi tipi di dolori che possono essere riferibili ad un sovraccarico, gli chiedo che attività lavorativa fanno, che cosa fanno durante il giorno, se ci sono dei gesti eh, ripetuti. Adesso per esempio stiamo vedendo un incremento di, eh, spaventoso di dolori ai polsi e di dolori eh, per esempio a livello del pollice dovuto all'uso dei cellulari, eh, è qualcosa di spaventoso quanti casi stiamo vedendo anche e soprattutto nei, nei più giovani perché ormai passano ore e ore al cellulare, cosa che non succedeva eh, pochi anni fa e, e, e lì si vedono delle cose importanti anche molto, uh, molto difficili poi da andare a trattare perché poi lì che cosa bisogna fare? Convincere il ragazzo che quel gesto lì ripetuto è dannoso per la sua salute ma a, a volte è molto difficile eh, convincere appunto di, ne, nel cambiamento di un, di un qualunque tipo di attività. Eh, allora, calcificazioni, calcificazioni. Calcificazione, e, generalmente la calcificazione è una risposta di un determinato tessuto ad un'eccessiva sollecitazione. Ossia, voi dovete pensare al ad un tendine come un tessuto elastico. Io faccio l'esempio dell'elastico della mutanda. Se noi lo andiamo a, a, a, tendere, a, tendere, a tendere oltre quello che dobbiamo, oppure lo, uh, lo sfreghiamo continuamente contro una superficie dura, come può essere uh, uno spunzone osseo o una struttura dove lui non dovrebbe andare a sbattere, che cosa succede? Quel tendine, prima di sfilacciarsi, in alcuni casi, Mette in atto un meccanismo di protezione e il meccanismo di protezione qual è? È andare a indurirsi e come si indurisce? Si indurisce con dei depositi di eh, volgarmente, se non entro nello specifico, ma sono proprio dei depositi a volte di, di calcio e quindi vediamo proprio queste calcificazioni infratendine che possono essere se eh, di certe dimensioni anche pericolose perché, perché come nel muscolo eh, una cicatrice. Eh, fa perdere al muscolo la sua proprietà contrattile così in un tendine un deposito o una calcificazione gli fa perdere le sue eh, le sue proprietà eh, le proprie di, di tendine ci sono poi altre calcificazioni invece che eh, si eh, vanno a formare proprio eh, sull'osso proprio come eh, pezzetto in più di osso diciamo anche qui sono sempre inizialmente un, un meccanismo autoprotettivo del nostro organismo e quindi i chirurghi che fanno? I chirurghi propongono di andarla a grattare o a tagliare. Però eh, noi come fisioterapisti poi diciamo, ok, eh, hai tolto la calcificazione, ma hai tolto la causa del perché si è formata quella calcificazione. Occhio, perché togliere una calcificazione ma non toglierne la causa, eh, vuol dire che a breve, o, o non a breve, ma quella calcificazione può andare a... A riformarsi rispondo ancora adriano poi torno indietro perché ho visto un'altra domanda e, e più condivide del braccio dell'arco eh, quelle che vi dico quelle che ho visto sono il eh, più delle volte dovuta ad archi poco bilanciati oppure a, ad un incremento del peso dell'arco è eh, dovuto per esempio ad un cambio di stabilizzazione e eh, però eh, oggi come oggi a livello del braccio dell'arco vi, vi dicono che ne sto vedendo veramente poche perché appunto eh, le vibrazioni date da archi eh, messi bene a punto sono veramente minime e, mh, allora c'era un tendine d'Achille e lì Davide mh, eh, bisognerebbe valutare nel senso che eh, senza vederti è un po' difficile darti eh, delle indicazioni specifiche ci sono. Tanti esercizi che si possono fare dopo una rottura del tendine d'Achille. Se vuoi, magari scrivimi al, nella presentazione che vi lascio: c'è la mia mail, magari per queste cose un po' più specifiche. Preferisco risponderti individualmente. Allora, Antonella, vediamo un attimo: ripreso due mesi dopo il lockdown, su esercizi con l'elastico. Cosa posso fare ora? Ecco, allora eh, allenamento progressivo ovviamente, eh, riprendere eh, anche con i tuoi elastici, cerca se possibile di, far, di chiedere al tuo allenatore se può oh, controllare sì. se le tue spalle sono bilanciate, come appunto abbiamo detto prima, come muscolatura intra ed extra rotatoria, e. In uno degli studi che vi ho riportato, eh, adesso non mi ricordo se è uno studio canadese o, o dove era stato fatto, eh, si è vista eh, l'importanza non solo eh, della muscolatura dei romboidi, i romboidi sono i muscoli che aiutano le scapole ad avvicinarsi alla colonna vertebrale, ma hanno posto un, una grande attenzione al trapezio inferiore. Perché? Perché al trapezio inferiore Forse è il muscolo che maggiormente stabilizza eh, le scapole, soprattutto nel, eh, nel gesto del tiro, e si è visto che eh, purtroppo tanti atleti hanno un trapezzo inferiore poco, eh, diciamo meno rappresentato rispetto al trapezio superiore, eh, per cui eh, se puoi cerca di inserire nel tuo programma degli esercizi per il trapezio inferiore. Questi li puoi chiedere tranquillamente al tuo allenatore. Mm -hmm. perché? perché? andando a stabilizzare maggiormente le scapole eh, potresti avere appunto un miglioramento per quanto riguarda la tua situazione. Stretching dopo il riscaldamento? Uh, sì. Non entro nello specifico perché? Perché quando si parla di stretching si parla di, una, di un, un ambito enorme della preparazione fisica, perché esistono tanti tipi di stretching e alcuni tipi si fanno molto bene durante il riscaldamento, scusate, dopo il riscaldamento, lo stretching ovviamente non va mai mai mai fatto a freddo, bisogna prima fare appunto un minimo di riscaldamento e poi proporre eh, lo stretching, però anche qui eh, rimando a, ad un qualcosa di più specifico che non so se avete già fatto con, con il preparatore atletico, perché eh, se iniziamo a parlarne ci stiamo dietro due o tre ore. Vediamo se ho dimenticato qualcuno. No, dovrei rispondere più o meno a tutti. Beh, intanto grazie anche per questa parte di consulto <ride> specialistico. Eh. E no, ne è arrivata un'altra, Tiziana che chiede dolore al collo dalla parte della torsione, torsione verso il bersaglio. Allora, eh, come vi ho detto prima, attenzione perché il dolore al collo non difficilmente è causato dal tiro con l'arco, però bisogna vedere perché, perché se eh, la colonna... Della persona interessata a questo dolore non è una colonna perfettamente allineata se c'è un, un uh, una cifosi dorsale, un'iperlordosi cervicale, eh, dovuta ad altri motivi, quindi una postura errata. Oppure eh, abbiamo visto qualche caso di atleti che stringono molto i denti, che eh, soffrono per esempio di bruxismo e quindi eh, a, sottopongono la loro eh, muscolatura, soprattutto della parte cervicale alta, a delle tensioni eh, veramente molto importanti, anche extrasportive. E in questo caso bisogna andare a, a ricercare la causa. Eh, la causa, vi ripeto, non è quasi, quasi mai, io non ne ho mai vista dovuta all'arco perché alla fine il, il ruotare la testa eh, per tirare è comunque dentro a un range fisiologico, ossia si ruota la testa ma non sono neanche eh, spesso veramente 90 gradi, comunque anche 90 gradi di rotazione è una rotazione assolutamente fisiologica che non... Eh, sottopone a stress eh, le articolazioni eh, diciamo della cervicale però, però se c'è per esempio un'ernia un'ernia che è dovuta ad altro ad un progresso tra trauma o ad altre situazioni ovviamente anche quelle, eh, quel minimo di torsione può andare ad acuire un dolore quindi eh, cerca di capire prima che cosa è successo e non, è, non è il tiro con l'arco assolutamente no, ci deve essere dell'altro e l'arco lo, lo peggiora dolore muscolo tendine o scapolare i muscoli delle spalle alla massima apertura Eh, bisognerebbe eh, a storino. Bisognerebbe capire di, di quale tendine andiamo a parlare. E, mh, di non ti so rispondere perché dovrei, mh, dovrei capire esattamente dov'è questo dolore scapolare, a che livello, a livello del, uh, della zona più vicina alla colonna. E, mh, no, non riesco a risponderti sinceramente. Trapezio. Da non consentire di sclicerare? Allora, mh, addirittura da non consentire di non uh, bisognerebbe fare dei test per capire qual è la struttura coinvolta, perché il trapezio è, generalmente è in contra contrattura muscolare, tiramenti a livello de del trapezio non, non ne ho mai visti, sinceramente dovuti all'arco. In massima apertura eh, probabilmente c'è qualche cosa che non va nella cinetica, nel, nel gesto, nella biomeccanica del gesto. Dovresti chiedere al tuo tecnico di farti una valutazione eh, del gesto per capire se c'è qualche eh, tensione eccessiva. Attenzione al, ehm, a non caricare troppo l'arco quando eh, non si ha un gesto atletico che sia il più possibile vicino alla perfezione piuttosto è meglio scaricare un po' l'arco e ricercare la perfezione del gesto perché Perché, eh, per tutto quello che ci siamo detti fino adesso il gesto si deve avvicinare quanto più possibile a quella che è, è la biomeccanica eh, che i nostri allenatori ci insegnano perché tutto ciò che devia da quello standard eh, sottopone le, le strutture art muscolari articolari a, a degli stress che possono essere eh, eccessivi eccoci eccoci allora direi che ci siamo Va bene, sì, direi che... Vi ringrazio per, per l'attenzione. Grazie e... a te. <ride> Barbara, ti Se ringrazio, grazie molto. Vi mando le slide, così chi è interessato si può andare ad approfondire questi... Le faremo avere a tutti gli iscritti. Perfetto. Ti ringrazio ancora molto. Grazie a voi. A presto. Eh, Buona per... e spero di vedervi il prima possibile su, sui campi, ovviamente. Anche a... altrettanto. <ride> Ciao. E Ciao, per tutti gli altri ricordo che giovedì 18 ore 20 20.30 c'è il prossimo, nonché ultimo corso online dedicato a tutti in questo caso e ci saranno i match del tiro con l'arco con Amedeo Toali, quindi se non vi siete iscritti iscrivetevi, c'è ancora posto e buona serata a tutti. Arrivederci. Saluti a tutti, ci vediamo a questo. Perfetto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao, tutti e ragazzi. Ciao, ciao.